allora piccolo aggiornamento questo è un video speciale 1000 iscritti perché eh, andremo a costruire un computer da zero eh, ci saremo in compagnia di claudio e eh, il computer sarà suo è vero che dura 20 minuti ma è un tutorial abbastanza completo dove eh, facendo così andremo a risparmiare molti soldi che comprare eh, comprarlo già fatto quindi eh, seguitemi in questo video poi ho una sorpresa per voi perché ho comprato una nuova camera, è molto molto performante, sta facendo il video in questo momento ed è pure stabilizzata, infatti ce l'ho in mano ma è pure stabilizzata, è una cosa incredibile. E ve la farò vedere in un altro video, quindi mi raccomando, supportate il canale e ci vediamo alla prossima. Vi lascio al video, ciao! Un saluto a tutti qui da GoPippo. Eh, oggi siamo in compagnia del nostro mitico Claudio. Eh... Costruiremo un PC da zero, questo è uno speciale 1000 iscritti perché come vi ringrazio eh, per tutti quelli che mi stanno supportando. Per questo speciale costruiremo un computer con delle potenzialità. C'è il gatto che sta lì nella telecamera con i fiocchi. Quindi venite con me e con lui faremo l'unbox di questi componenti e li andremo a inserire pezzo per pezzo quindi avvicinatevi e vediamo un po' da dove iniziamo allora come prima cosa iniziamo dalla scheda madre apriamo e andiamo a prendere questa Asus pazzesca la tiriamo fuori molto delicatamente questo qua non farlo bene tiriamo fuori la scheda madre e teniamola In questa posizione, teniamola sempre anche sopra alla sua plastichina. Come prima cosa, noi partiremo dalla, dal montare la CPU. Noi, in questo caso, abbiamo un Ryzen 3 3200G. Lui, in realtà, ha già una scheda eh, video integrata. Ma noi vogliamo esagerare. Per vogliamo esagerare e quindi abbiamo comprato un'altra scheda video. Dopo ve la farò vedere. Andiamo a estrarre il contenuto. Ah, inizialmente qua avremo il suo dissipatore originale eh, che lo metteremo da parte e andiamo a prendere la CPU. Eccola qua. Il nostro bel Ryzen, questo qui è un pezzo molto delicato. Perché lui sotto ha dei, dei pin. No? Quindi, avendo questi pin, noi dovremo andarli ad inserire. Nel, nel suo slot qui, Ma nella posizione giusta Andiamo ad aprire il, sua, il suo blocco Quindi farà questo movimento Non sforziamo mai Perché non deve essere sforzato Allora qui avrà una freccetta Nella, nella direzione della freccetta La troveremo Anche nel, nel processore Quindi come vedete Qua sotto Vediamo se riusciamo a mettere il fuoco Qua sotto c'è una freccetta quindi questa freccetta deve andare in corrispondenza del pin, ok? Quindi in questo caso da questo lato, quindi in questo caso così, visto che abbiamo la freccetta qua sopra, noi la inseriamo delicatamente qua sopra. E lui già è entrata, noi dobbiamo solo appoggiarla. Non chiudiamo subito il pernetto perché se chiudiamo il pernetto e lui non è, non è entrato bene rischiamo di spaccare tutto. Quindi, per essere sicuri facciamo un piccolo movimento qua per vedere se è tutto agganciato vedi Claudio che è tutto, è tutto perfetto, non ci sono, non ci sono movimenti, movimenti strani e noi in questo caso adesso possiamo abbassare tutto il tutto andiamo a bloccarlo e così la CPU è già montata come mai non trovo mai dove aprire queste scatole, Claudio aiutami tu ok se no qua mi sa che c'è bisogno di il dottor Oppic ma meglio di lasciarlo a casa perché sennò comincia a sbraitare ok e quindi avremo il nostro dissipatore lo prendiamo ok lui sotto nella parte inferiore dovrebbe già avere il suo, la sua pasta termica non andiamola a toccare perché quella lì dovrà eh, appoggiarsi al processore ok io vi faccio vedere adesso il connettore della della, della ventola dovrà essere inserita esattamente qua dove c'è scritto cpu fan quindi prendiamo questa qui e glielo andiamo ad applicare in questa maniera ok agganciato noi così abbiamo già il dissipatore a posto vero Claudio? No, <ride> ok. Ok, adesso andiamo direttamente a mettergli sopra ok, dopo averlo appoggiato non lo muoviamo, non facciamo di fare strani movimenti. Andiamo ad avvitare andiamo ad avvitare queste viti. Nell'avvitare Avvitiamo un pochettino da una parte e andiamo ad avvitare un pochettino anche dall'altra. Andiamo sempre in obliquo nel nell'avvitare. Ok. Così lui sia da una parte che dall'altra è abitato. Quindi andiamo anche ad abitare un pochettino anche le altre. Ok, adesso siamo pronti per mettere l'alimentatore dentro il case. Ok, Claudio, questo è il tuo momento di farti vedere vediamo come spacchettiamo questo alimentatore a 750 volt si sì, come vuoi tu dai andiamo ad aprire queste viti andiamo ad aprire il pannello dietro anche quello vai l'avevi già svitato ok in questo caso si mette da questo lato non da quello Ok, qua abbiamo tutta la centrale elettrica di Claudio. Allora, adesso, questo qui, molto semplicemente, andiamolo a mettere nel verso, magari dritto, così, con la ventola rivolta verso il basso, così che lui va a catturare aria dal basso. Perfetto, e voilà, uno è preso e mettiamo anche tutte le altre. O ne lasciamo una Claudio? Che dici? Ne lasciamo una e le mettiamo tutte? Le Come? Tutte Tutte? Va bene, le mettiamo tutte Questa volta Ti accontenti E voilà Dopo aver messo tutte le viti siamo, siamo pronti Siamo pronti adesso per mettere La scheda madre dentro Dentro il case Che noi adesso abbiamo tutti gli elementi per poter collegare il tutto andiamo ad aprirlo questa qui, sai dove va messa Rauly? No. allora va messa esattamente qua ok? perché questa deve agganciarsi deve agganciarsi qua qua dietro, si vede? ok, questa qui deve agganciarsi esattamente qua quindi noi andiamo a fare una pressione leggera pressione ok 1 nei 4 angoli ok e lei è, è entrata così che tutti i connettori possono entrare nei, nelle loro sedi ok adesso andiamo a appoggiare la scheda madre sopra i connettori quindi andiamo a fare combaciare tutto ok adesso andiamoci a mettere tutte le vitine e voilà e così abbiamo messo anche la scheda madre Ok? Allora, qui è un po' di. Abbiamo un po' di macello. Qui abbiamo un po' di. macello di fili, qua di cablaggi elettronici, non si capisce niente. Allora, prima di tutto: facciamo passare tutti i cavetti giusti, così che non abbiamo problemi. Allora, questi qua sono, rimangono all'interno. Eh, noi abbiamo deciso di fare una pausa con i biscotti del cioccolato real forno e facciamo pubblicità occulta che ne dici <ride> abbiamo deciso di fare una pausa perché è arrivata veronica e non possiamo fare niente mangia, mangia pure tranquillo <ride> e... ne hai ancora per molto? Va bene, ok. Adesso noi prendiamo questo cavetto che abbiamo portato davanti e lo andiamo a mettere in questo foro qua che è esattamente uguale. Questo, questo gli darà tutta l'alimentazione. Lo mettiamo esattamente così, ok. Ed è agganciato. Allora, quest'altro cavetto lo, lo dobbiamo mettere insieme bisogna andarli a mettere in questa porta qui che vedete se si vede perfetto ed è agganciato questo poi lo andiamo a nascondere in un secondo momento quindi noi abbiamo questa cosa qui lo facciamo magari passare di ok vediamo se ci arriva deve arrivarci e va collegato esattamente lì Questa è la USB 3.0 che va davanti Allora, la cosa più, un pochettino più complicata è mettere questi, questi spinottini qua HD di, di LED, PowerSV e i power LED. Vanno inseriti qua vicino In realtà c'è scritto qui sotto dove metterli allora dove c'è scritto qui HDD LED che sarebbe in questo punto qui c'è un più quindi noi andiamo a mettere eh, come vedete anche qua si vede più e meno quindi cavetto più e cavetto meno quindi visto che il più è nel lato eh, dalla vostra sinistra noi lo andiamo a inserire così e voilà ed è inserito poi andiamo a mettere gli altri sempre più e meno mi raccomando voilà. e così li abbiamo tutti agganciati adesso noi abbiamo altri tre cavetti Uno due saranno per uno sarà per l'audio uno sarà per la usb e l'altro per il lettore di schede usb card reader lo mettiamo qua agganciato poi abbiamo usb sempre nella stessa maniera lo agganciamo qua e poi abbiamo infine l'audio della parte frontale del pc e l'audio nella parte frontale va messo qua ok e quindi questo siamo già a posto ragazzi questo punto possiamo andarci a mettere eh, la RAM, qui abbiamo una Corsair da 8 giga. volendo ne potete aggiungere 4, quindi Claudio se tu vuoi più potenza, più velocità, ne puoi mettere 4, in questo caso noi ne abbiamo una, poi lo andiamo, e gli andiamo a fare un upgrade, ok? Ok, qui non potete sbagliare perché abbiamo un incastro che va esattamente a combaciare, quindi noi prendiamo la RAM apriamo le due, la linguetta sopra e lo andiamo a inserire sempre più vicino alla CPU quindi in questo caso questa sarà la prima andiamo a mettere piano piano senza forzare così e poi dobbiamo fare fa, l'incastro tac e tac andiamo un pochettino a verificare se è agganciata è tutto a posto ok l'SSD adesso andiamo a mettere l'SSD abbiamo, abbiamo un silicon power da 512 GB quindi SSD molto performante in questo caso noi lo andiamo a mettere qua dietro la mettiamo qua dietro così non ci dà fastidio non andiamo a occupare spazio all'interno e la mettiamo qua ok ci andrà uno di questi qua corti che sono un po' più piccoli se si vede ok e va messo esattamente qua qua sotto messo esattamente qui e agganciato poi prendiamo il cavetto dell'alimentazione messo da un lato nella uh, nell'alimentatore sotto quindi andiamo andiamolo a inserire sotto nell'alimentatore. Dopo aver inserito l'alimentatore, eh, il cavo dell'alimentatore, questo qui lo possiamo prendere e far passare qui. Questo qui andrà esattamente qua. Prendiamo il cavetto che abbiamo messo prima che questo andrà nella scheda madre, quindi lo facciamo passare da qui e lo andiamo a mettere esattamente qua, in uno di questi quattro spazi, in realtà ne abbiamo, ne abbiamo sei, quindi puoi metterne un sacco, Claudio. Quindi mettiamo questi qua. Eh, dobbiamo mettere la scheda video, questa è una, è una di quelle bombette della MSI silenziosa e puoi giocare in Full HD, potete giocare in Full HD a livelli massimi. E noi la metteremo là, così in questo, in questo slot qui e dobbiamo andare a togliere uno di questi qua quindi andremo a togliere esattamente il secondo eh, come l'ho detto dobbiamo toglierne due infatti non mi sembrava strano che non entrava ok a mettere così ok andiamo a posizionare spingiamo prima da un lato e poi dall'altro e la fissiamo e voilà e così siamo agganciati ok quindi da qui adesso andremo ad alimentarla quindi dovremo inserire un altro cavetto vedete là sotto che c'è un, un segno rosso ecco esattamente lì bravo ok andiamo a mettere il cavetto ok combaciano no? Per... mettiamo così e agganciamo Ragazzi, signore e signori, il computer è assemblato. Ok, ragazzi, noi abbiamo messo già i cavi per poter accendere il PC. Vediamo se non facciamo un bel fail. Che dici, <ride> <ride> Allora, andiamo eh, innanzitutto. Da dietro all'alimentazione c'è il tastino. Andiamo, andiamo ad attivarlo. Quindi sarà qua dietro: c'è un tastino. Acceso. Allora, diciamo che abbiamo fatto un piccolo fail che Claudio ha voluto dirlo per forza e lo diciamo e non si è acceso e non riuscivo a capire il motivo per cui non si era acceso sapete perché non si è acceso? Vi faccio vedere eh, Perché mi sono dimenticato di mettere power <ride> il, il cavo power e eh, grazie, se non metto il power come si accende? Ciao Andiamo a provare Ok, allora visto che abbiamo fatto il fail, adesso ci rifacciamo e voilà! Adesso è acceso, Sei contento, Claudio. Molto ok, lui si è acceso. Adesso andiamo a programmare tutto perché adesso andrà sul BIOS, dovremo installare Windows e tutte le cose. Ok? Ci vediamo dopo. Volevamo solo farvi notare: non stare lì, puoi stare, non ti togliere dalla telecamera. Allora. Ha scoperto una cosa bellissima che questo case ha i colori intercambiabili guardate sia davanti che dietro viola questo è bellissimo questo ci piace ok a questo punto come abbiamo visto prima si è acceso eravamo molto contenti e infatti si vede già la schermata del bios appena partito quindi qua abbiamo tutte le caratteristiche di, di questo processore con 8 GB di spazio e andiamo, andiamo a fare un reset ed entriamo per installare windows okay, a questo punto entriamo qua nella usb e già abbiamo l'avvio di windows installation per il momento è tutto quindi io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un mi piace così da supportare il canale in un secondo momento Claudio aprirà un altro canale si chiamerà? Legend Legend. quindi io invito a tutti quelli che vedono questo video di iscriversi al canale Legend ok? così da farlo crescere e seguitelo Okay? Quindi noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. In questo caso non c'è il Dottor Hoppist perché avrebbe fatto un macello. E dai, ci salutiamo, alla prossima. Ciao!